ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella alle zucchine il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono farina di tipo 0, latte ebido, uova ricotta parmigiano e pecorino grattugiato lievito istantaneo per, tor per torte salate olio sale pepe zucchine e pancetta che è facoltativa diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta posizionando sulle lame la farfalla. Mettiamo le uova. Il sale. Li facciamo montare per 8 minuti. 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Aggiungiamo adesso la ricotta. L'olio. il parmigiano e il pecorino grattugiati e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3 aggiungiamo la farina il latte, il pepe e il lievito istantaneo per torte salate. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Rimuoviamo la farfalla dal boccale. Adesso andremo a mettere nel boccale le zucchine tagliate a dadini. Una parte della pancetta, che è facoltativa. Amalgamiamo con la spatola. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampa a ciambella ben imburrata e infarinato del diametro di 22-24 cm. Cospargiamo con il resto della pancetta e le zucchine tagliate a listerelle. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La ciambella alle zucchine è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella alle zucchine! Grazie e alla prossima ricetta!